È stato presentato qualche minuto fa e diamo un occhio a come è fatto il nuovo OnePlus Nord che è stato presentato ai media con questa meravigliosa confezione che eh, racchiude non solo il telefono per l'appunto OnePlus Nord ma anche alcune delle eh, cover che saranno eh, messe in vendita una che richiama insomma il colore marble blu, eh, una in eh, versione invece trasparente e quest'altra invece eh, gommosa in eh, versione eh, nera ma cosa contiene la eh, scatola del eh, telefono? Come sempre eh, OnePlus ha una eh, confezione comunque che eh, è discretamente ricca, eh, ovviamente c'è il telefono, poi eh, ne parliamo. All'interno anche una eh, cover in silicone, eh, non del tutto trasparente, vedete che c'è questo eh, richiamo a questa indicazione verso il eh, nord, e poi il caricatore che è il warp charge da eh, 30 watt e il cavo abituale di ricarica. Con questo eh, caricatore la promessa di OnePlus è di andare da 0 a 70% in 30 minuti. Quali sono le caratteristiche tecniche? Intanto un display AMOLED da 6,44 pollici con un refresh rate a 90 Hz, molto eh, fluido, velocissimo in eh, tutto ciò che fa. Eh, peraltro bisogna dire che il processore, che è lo Snapdragon 765, con 8 o 12 giga di RAM, è eh, veramente un piccolo siluro. Eh, la memoria, 128 256 giga. Non c'è l'espansione di memoria che a OnePlus non piace molto. Quattro fotocamere sul... Eh, retro e due sul eh, fronte. Poi nei prossimi giorni avremo modo di affrontare proprio la recensione completa di questo eh, smartphone che ha un lato con il controllo del volume per noi eh, volume rocker dall'altra parte invece il pulsante di accensione e il classico slider eh, lo eh, vedete quello con cui eh, si inserisce si toglie la suoneria purtroppo brutte notizie per gli amanti del eh, diciamo del connettore jack da 3,5 mm perché è stato tolto da questo eh, telefono che ha un cassettino con lo spazio per due SIM eh, nano eh, il processore 765 eh, diciamo, vuol dire che questo è un telefono che supporta il, le reti 5G e questo ovviamente per alcuni di voi soprattutto quelli che abitano nei grandi centri urbani eh, può essere importante fotocamera, la principale da 48 megapixel è la stessa che eh, si trova su OnePlus 8 poi c'è un grandangolo eh, da 8 megapixel con 119 gradi eh, di apertura una eh, fotocamera macro da 2 megapixel e una di profondità invece da 5 eh, megapixel si possono girare eh, filmati in 4K eh, a eh, 30 frame al secondo con stabilizzazione elettronica e ottica che lavorano in eh, maniera combinata. Eh, sulla parte frontale invece eh, per la prima volta due sensori fotografici, uno da 32 megapixel tra l'altro in grado eh, di girare eh, video in 4K a 60 frame al secondo e poi un grand'angolo invece da 8 megapixel per inserire un sacco di amici eh, nelle foto il software è quello che conosciamo bene eh, oxygen nella versione 10.5 quindi eh, vuol dire una versione di Android comunque leggera, ci sono ben 300 miglioramenti che OnePlus sostiene insomma, di aver fatto al software. Come detto, sostegno e supporto alle reti 5G, display AMOLED con refresh rate a 90 Hz, batteria 4125-4150 mAh con la ricarica che in 30 minuti va da 0 a 70%, 8-12 giga di ram, 128 256 eh, giga di eh, memoria e tutto sommato un utilizzo molto gradevole. Nei prossimi giorni la recensione. Ah!